Ciao sono Marco, sono qui col fedele amico a quattro zampe e stiamo ultimando questa passeggiata e a breve torneremo a casa, tempo fa ho registrato, poco tempo fa, ho registrato un video in cui dicevo che 40 anni fa ho fatto la mia prima lezione di Judo, ho partecipato ovviamente alla mia prima lezione di Judo e la prima cosa che mi hanno insegnato è stato a cadere, questo per dire l'importanza che ha saper cadere, ovviamente parliamo anche di caduta in senso metaforico, nella vita, ma non è esattamente così, tecnicamente è stata un'altra cosa quella che mi hanno insegnato ed è stato il rispetto perché nel momento in cui si va a salire sulla materassina quindi ancora prima di ricevere la prima lezione su come si cade mi hanno insegnato che per prima ancora di salire sulla materassina si fa il saluto, il saluto si fa eh, alla, al dojo si fa alla, alla materassina, alla palestra si fa all'istituzione che in quel momento noi andiamo a, a iniziare perché poi è una disciplina quella che noi iniziamo il rispetto è la base ed è la base anche perché se vuoi essere rispettato o rispettata devi comunque sapere, conoscere il rispetto il rispetto è veramente la base non puoi ottenere il rispetto se tu non sai cos'è il rispetto e non sai ovviamente rispettare rispetto è la base. Mi auguro di esserti stato utile con questa piccola pillola off-road come faccio ormai da parecchio tempo a questa parte e ti saluto con un abbraccio. Io recupero il fedele amico a quattro zampe e torniamo a casa.